Allora, continuiamo entrando nel vivo del problema degli use case. Allora, eh, e ne approfitto anche per provare a toccare alcuni dei dubbi che sono emersi durante le esercitazioni in laboratorio. Per aiutarci e per aiutarvi, eh, io ho caricato sul sito del corso, dove c'è il materiale, oltre alle slide che abbiamo noi, una presentazione che la quale sono, siamo risaliti e dalla quale abbiamo preparato noi il materiale del corso, no? di questo gruppo di, della, delle PFL eh, in Svizzera, che di fatto hanno, queste sono 200 slide quasi, tutte sui casi d'uso, no? sembrava il caso di calcare la mano così tanto, però può capitare che a volte, riassumendo, uno va a perdersi no, qualche... Allora qui andiamo alla fonte, e quindi se ci sono dei dubbi potete anche andare a vedere qua dove le cose sono comunque raccontate con più, eh, con più, con più profondità, con più dettaglio, anche sempre tenendo conto che tutte queste sono tutte metodologie, per cui a volte trovate degli esempi fatti in giro in cui certi concetti vengono usati in modo leggermente diverso ma perché poi non sono leggi no, che, o regole fisse. Sono strumenti di rappresentazione che ci aiutano a... Eh, in particolare, secondo me, una delle, dei primi dubbi o fonti di confusione è... Sul, proprio sul concetto di attore, no? per quanto un po' è emerso, cioè come lo definiamo un attore e, e a volte può darsi che anche alcune delle soluzioni non siano proprio ortodosse in questi termini, e se uno va a vedere la letteratura, secondo me la definizione è chiara, un attore è un agente, una persona o un rappresentante che interagisce con il sistema. Uno che è seduto vicino non è un attore. Se io parlo con te e tu interagisci col sistema, tu sei un attore e io non lo sono. Okay? Qui stiamo catturando, allora, bisogna scegliere un attimo di contesto. I casi d'uso, i diagrammi di casi d'uso in UML li posso usare per fare qualunque cosa, per descrivere come funzionano i giochi di ruolo, le feste di compleanno, quello che volete voi. Quando vengono usati... Nel contesto della specifica funzionale di un sistema informativo, il caso d'uso ha una funzione molto più limitata, quella di descrivere le interazioni, gli scambi di informazioni tra un utente e un sistema, nel momento in cui quell'utente si cade in un ruolo e usa il sistema per raggiungere un obiettivo. Bon. Se non sto in questa definizione, non sono un attore relativamente a quel caso d'uso lì. No? Quindi di nuovo l'attore rappresenta, gioca un ruolo che quell'utente gioca, quindi il ruolo di chi viene giocato, nell'interagire col sistema. E poi c'è il discorso di avere delle responsabilità, dei bisogni, degli obiettivi, eccetera. No? E quindi l'attore lavora scambiando informazioni col sistema. Ok? Quindi le informazioni che vengono scambiate tra persone non fanno parte del caso d'uso se utilizzato come specifica funzionale di un sistema perché il caso d'uso descrive cosa fa l'attore ma lo descrive per specificare cosa deve fare il sistema in risposta quindi è una specifica del sistema informativo di che cosa deve fare il sistema informativo lo fa descrivendo le azioni che questo permette all'utente all'attore ma poi che cosa fa questo utente nei confronti del, del suo contesto se non è verificabile dal sistema informativo non lo vado a modellare lì. Fa parte del processo ma non fa parte del caso d'uso. Okay? Questo dovrebbe cioè applichiamo questa se applichiamo questa definizione ciò che, che è la più vecchia poi ci sono tanti approfondimenti ma ciò che interagisce col sistema colui se pensiamo a persona in teoria potrebbe anche essere un, diciamo un, un altro sistema informativo che gioca il ruolo di attore con un sistema esistente ma noi non ci, questo è uno scenario che entra in gioco quando si parla di integrazione tra sistemi diversi ma nel nostro caso partiamo a una persona che interagisce col sistema è quella persona che è l'attore okay? poi possono essere gli attori secondari persone che anche però un attore secondario, per essere attore innanzitutto, deve interagire col sistema. Per cui, che ne so, immaginatevi la cassaforte della banca, in cui io entro, vado, vado, inserisco le chiavi, batto un codice, eccetera, poi per poter andare avanti, in quel contesto lì c'è un'altra persona che inserisce la sua chiave, no? Si vede nei film, poi nella realtà non so come sia, non sono mai arrivato fino lì. Eh... Allora in quel caso è un attore secondario, la cui azione, interazione con il sistema, contribuisce allo stato di avanzamento verso l'obiettivo dell'attore principale, che è quello che ha iniziato e condotto l'attività. Nel caso di sistemi puramente informatici, software, gli attori secondari, tutto sommato, sono rari, perché davanti a una tastiera ci sto io una persona, non è che gli ti faccio posto fai qualcos'altro, e il sistema informativo come fa a sapere che io ti ho fatto posto a un'altra persona che sta digitando sulla tastiera? Diverso è, che ne so, giocate a Russell con qualcun altro, allora completare una partita è un gioco a due, adesso in realtà non va neanche tanto bene perché è asincrono, quindi lo puoi fare in momenti diversi, quindi è il processo di, di, di due giocatori ma il caso duro è singolo però in sistemi in cui contemporaneamente più utenti contribuiscono a un obiettivo comune di cui qualcuno l'ha iniziato e gli altri collaborano ok eh, vabbè poi ci sono dieci pagine di, di, di definizione varie su che cos'è un attore ma mh, mi premeva proprio tagliare nettamente fuori tutto ciò che non interagisce col sistema non è un attore quindi Tornando a noi, nel nostro caso semplice, chi sono gli attori di questo sistema? Beh, facile, sono tre, c'è l'utente, allora abbiamo detto diagramma dei casi d'uso, noi abbiamo tre attori che sono l'utente, l'abbiamo sempre chiamato così, genericamente, abbiamo il tutor e abbiamo l'esaminatore, giusto? di cui avevamo detto prima che l'utente usa il sistema ma il sistema, non ha, intanto che lavora in modo anonimo, non ha bisogno di conoscere informazioni sull'utente, mentre il tutore e il giocano un doppio ruolo, di utente e sistema e anche di entità modellate nel sistema. Ecco, l'avevamo detto parole, permettetemi di aggiungerlo solo brevemente qui per completezza, prima che ce lo dimentichiamo che me lo dimentichi di nuovo, diciamo, parliamo di tutor, ce l'ho già da qualche parte, ah sì, quindi lo devo prendere qui, eh, facciamo, diamo il nome diverso, purtroppo non mi piace e l'altro è l'esaminatore. Il tutore è in qualche modo associato con le domande che vengono create e l'esaminatore è in qualche modo associato con la rotazione. Poi dovremmo raffinarlo questo, ma libero proprio di porre i concetti per dire che questi vanno rappresentati nel sistema perché se no, come dicevamo prima, non so a chi far correggere la domanda, nel caso in cui si è sbagliato. Ma torniamo noi al caso d'uso. Allora, questi tre attori in quanti modi quante sono le funzioni gli obiettivi, gli scopi che possono avere nell'usare il sistema allora l'utente partiamo dall'utente è più facile Beh, ha uno scopo principale che è quello di fare il quit Sostiene il quiz. Quindi, sostenere il quiz è un caso d'uso che solo l'utente compie. Okay? In realtà poi c'è un'altra possibilità che può fare l'utente che fa parte di... Diciamo, ricordiamo che il quiz è un processo principalmente lineare ma che poi si chiude con una parte opzionale. Allora, in realtà c'è un altro caso d'uso che è quello nel quale l'utente, in un'altra modalità di interazione, nel quale l'utente richiede di, di vedere no, i suggerimenti. Che però non è un caso d'uso isolato, separato, perché non posso arrivare lì e voglio vedere i suggerimenti. Fa parte, diciamo, è un'aggiunta, un appendice, usando il termine corretto, un'estensione del caso d'uso principale. Quindi questo lo possiamo rappresentare, non posso dire fare un caso d'uso separato, sostenere il quiz e vedere i suggerimenti, perché nel momento in cui entro nel sistema io non so se farò giusto o sbagliato, non so ancora se vorrò, se vorrò vedere i suggerimenti. Quindi è un caso d'uso principale che a un certo punto si può estendere in un caso d'uso, diciamo in un'aggiunta, un, un appendice che è eh, consultazione dei suggerimenti. E questo estende questo. La consultazione dei suggerimenti non è un caso d'uso indipendente, ma è un'estensione della svolgere qui. Il verbo è estendere, quindi il soggetto è quello che estese, lo estende, l'oggetto della cioè destinazione della freccia è il caso duro che viene esteso, quindi quello principale. No? C'è una freccia, cioè indicata proprio con questa E, extend, questo caso duro non è un caso duro principale, l'utente non ci va direttamente, ma quando ci va questo questo caso d'uso può essere esteso, uso il passivo perché eh, risalgo una freccia controcorrente, può essere esteso da questo. Oppure la consultazione sugli elementi si può ottenere solamente estendendo, cioè completando, facendo una parte opzionale, del sostenere il quiz. Se vogliamo avere questo livello di dettaglio. Se no, diciamo il caro duro del sostenere il quiz, che al suo interno comprende anche quello. Ma è per strutturare un pochino di più la cosa Adesso, se volete domani sono 5 slide in cui vi faccio vedere il tipologia, il significato delle frecce stand eccetera ma per ora teniamolo a livello intuitivo la sintassi di questi diagrammi di duro è molto semplice ne ho quattro, quattro costrutte in tutto e questo è l'utente dopodiché il tutor che cosa può fare? beh abbiamo visto che può fare due cose diverse che sono separate, sono indipendenti, sono momenti diversi, non sono necessariamente consecutive né contestuali, che sono il suo caso d'uso principale che è inserisci domande, domanda, perché abbiamo fatto un caso d'uso, un processo in cui le domande vengono inserite e gestite una alla volta, e poi c'è l'altro caso d'uso che è correggi domanda. Questi sono i due casi d'uso in carico al tutore. Ok? Siete sì, d'accordo che sono due separati? Allora, esplici domanda di fuori. Però, correggi domanda, non è parte un'estensione no? di inserire la domanda, perché io posso inserire la domanda oggi, poi vado a casa, l'esaminatore vede la mia domanda tra sei giorni, io tra un mese torno e in qualche modo vedrò, avrò dei messaggi che mi dicono guarda che ci sono delle domande da correggere, allora in quel momento mi accingo, mi do come obiettivo, ma è un altro è diverso, quello di correggere una domanda. Perché a livello di processo, in qualche modo, sono stato informato che è necessario fare questo. E quindi faccio la mia parte per far avanzare la pedina nel processo. Eh, ricordate che nei casi d'uso c'è una voce che si chiama intention in context. La mia intenzione, il mio obiettivo in questo momento, qual è? Completare, correggere la domanda, in context, nel contesto del processo più generale, di caricamento delle domande con validazione, eccetera. Non è detto che sia un'intenzione così, un volere, no, spontaneo sempre. A volte l'obiettivo è l'obiettivo all'interno di un contesto che mi richiede che a quel punto devo fare questo. Quindi non ho iniziato io, non ho deciso io che devo correggere la domanda. Ehm... Quindi sono due casi indipendenti, possono essere attivati indipendentemente per motivi diversi, in tempi diversi. L'unico vincolo, ma ovviamente non possiamo scriverlo qua, è che, no, non è detto, sembra ragionevole, ma non è l'unica scelta possibile dire che eh, chi corregge la domanda è la stessa persona che l'ha inserita, ma magari potrebbe anche non essere così, è un pool di tutori e qualcun altro può correggere la ah, sì, ma lo faccio io, non preoccuparsi, cioè, può benissimo essere. Qui ovviamente non compare questo, cioè il fatto che ruolo del tutor sia giocato da più persone diverse, qua non lo vediamo. E poi l'esaminatore invece che cosa deve fare? L'esaminatore è quello che fa meno di tutti perché deve solamente valutare la domanda. Quindi lui deve fare valuta qualità della domanda. Ricordiamoci che io uso domanda non in senso generico ma esattamente come l'ho definita nel modello concettuale. Quindi per me domanda vuol dire il testo, le risposte possibili, la scelta di quale è giusta, il suggerimento, questa valutazione, la valutazione dell'oggetto domanda che ha tutte queste informazioni in sé. Non è solo il testo della domanda. Eh? Abbiamo ridefinito il termine domanda per, per significare tutto quell'insieme di informazioni. E come vedete sono tutti i casi d'uso in cui c'è un attore solo, ciascuno nel momento in cui accede al sistema avrà accesso a funzioni diverse. Poi tu dici, ma come, ma se sono un tutore non posso provare a fare il quiz? Certo che posso, ma con un ruolo di utente normale, non con un ruolo di tutore. Mi tolgo il cappello da tutore e entro, visto che non c'è nessun blocco, degli utenti entro come utente normale e lo provo. Sono una stessa persona fisica, ma in quel momento, rispetto al sistema informativo, mi sto comportando da utente. Non sono insiemi disgiunti questi ruoli, non, non, non necessariamente. Insiemi disgiunti di persone. Ecco, invece che cosa si indica quando capita che, qui abbiamo visto che c'è un ruolo che gestisce più di un caso d'uso? normale, facile. Cosa vuol dire invece quando vediamo un caso d'uso che ha le frecce verso più ruoli diversi, più attori diversi? Cosa vuol dire? Facciamo un esempio. Eh, immaginiamo di voler vedere delle statistiche. No, dicevamo prima, io salvo l'informazione perché poi a, a, in seguito vorrei vedere le statistiche di utilizzo. Allora, questa informazione a chi è accessibile? Chi la può vedere? Eh, possiamo pensare che ogni esaminatore, ogni tutor, abbia il diritto di vedere queste cose. Quindi è un caso d'uso, non so dove metterlo, mettiamolo qua sotto, che è legato a due attori diversi. Mettiamolo in mezzo. non vuol dire che per vedere le statistiche che utilizzo devono andare mano nella mano un tutore e un esaminatore vuol dire che se io ho il ruolo di tutore posso fare quello punto se io ho il ruolo di esaminatore posso fare quello quindi è una funzionalità accessibile a più ruoli io potrei anche avere eh, che ne so una casistica di tipo statistiche generali che sono accessibili anche agli utenti normali e va bene e anche ai tutor e anche agli esaminatori poi ovviamente a volte per evitare questi grovigli si tende a gerarchizzare gli attori no? Per cui io potrei dire che tutor e esaminatore sono un caso particolare di docente o formatore e allora legherò statistiche di utilizzo non singolarmente a tutor e esaminatore ma a docente, alla classe superiore. Cioè, quando ho le cose un po' complicate chiaramente do dei ruoli macro che poi divido in ruoli più, più, più, più fini, più specifici. Però è, il ragionamento oggi l'abbiamo fatto per capire il significato di questi diagrammi. No? Quando io ho un caso d'uso che coinvolge più attori, significa che individualmente ciascuno di questi attori, di questi ruoli, pardon, può giocare il ruolo di attore primario nei confronti di quel caso d'uso. Quindi possono, parlando in termini più semplici, attivare quella funzione. Hanno davanti a sé quella voce del menu in cui possono entrare. individualmente, separatamente. E ciascuno nel momento in cui lo fa è un attore primario, cioè non è che di questi tre c'è un attore più primario degli altri. Eh? Quindi questo è questo ciò che intendiamo, tanto per chiarire il significato di attore. Cosa è capitato questo? Mi ho messo un cappello che non volevo. Ok? Poi c'è il... vabbè, poi per ciascuno di questi, di fatto se abbiamo un diagramma di casi d'uso completo dovremmo riuscire a coprire tutti i processi, tutte le azioni, tutte le azioni che richiedono interazione con gli utenti del processo perché ci possono essere alcune attività tipo prepara una domanda a cui non corrisponde un caso d'uso perché non comprende un'interazione con l'utente tra, no, tra utente e sistema. Il sistema informativo non sa quando io ho preparato la domanda, se mi sono svegliato stanotte perché avevo mal di pancia e allora ho pensato alle domande, eh, o l'ho fatto in treno, o l'ho fatto mentre bevevo il caffè. Quel processo è avvenuto, deve essere avvenuto, se no nel momento in cui devo inserire la domanda... Però non è un processo gestito dal sistema informativo, non è un processo durante la la cui esecuzione io debba interagire col sistema informativo quindi non esiste il caso d'uso il caso d'uso è l'interazione quindi escludendo tutte le attività che non comportano un'interazione con l'utente escludendo tutte le attività che non comportano ad esempio di comunicazione che non comportano la gestione mediata dal sistema tutto il resto deve essere coperto da qualche caso duro che dice come le cose che sono descritte a livello di processo vengono fatte a livello di interazione allora questo rappresenta la quasi totalità dei requisiti funzionali del sistema sicuramente i requisiti non funzionali col caso duro non li rappresento quelli funzionali praticamente tutti quelli che, quelli che prevedono l'interazione diretta poi possono esserci dei requisiti funzionali non interattivi il sistema una volta al mese fa un report e lo invia a tutti i responsabili quello non richiede interazione è un requisito funzionale ma non essendo interattivo non lo posso descrivere con lo strumento dei casi d'uso lo scriverò a parte lo descriverò a parte che non c'è un attore in quel momento ok Avendo questo, che è di fatto l'indice dei casi d'uso, poi si mette lì, se li prendiamo uno a uno e si, si crea la descrizione del caso d'uso stesso, secondo quel template di nuovo che abbiamo preso dai nostri amici svizzeri, amici noi non li conosco, ma hanno fatto una cosa utile, quindi li considero amici. Allora qui so che ci sono stati di nuovo dei dubbi, sull'uno di questi campi. Adesso qua non è che c'è scritto qualcosa di diverso rispetto alle nostre slide, sono identiche, ma hanno colori diversi e magari sono più importanti. si capiscono meglio. Nel senso che noi abbiamo copiato queste. Allora, il nome del caso d'uso è facile e è esattamente ciò che abbiamo inserito qua. Il suggerimento è un verbo, una frase breve con verbo attivo. Sostieni il quit, inserisci domanda, correggi domanda. Questo già non, non sarebbe bello, statistiche di utilizzo. Visualizza statistiche di utilizzo, dovrei mettere un verbo, Per essere preciso. Dopodiché, una, so che una, Poi se, se, se, se mh, durante gli esercizi sono emessi degli altri dubbi ditemelo, io vi dico quelli che mi hanno riportato. Poi, lo scope, ecco, lo scope sembra che, allora se, va a vedere, se andiamo a leggere questo, che è esattamente ciò che c'era scritto nelle slide, lo scope parla della parte di sistema che viene considerata, cioè del confine del sistema di cui stiamo parlando. Nel caso di un sistema semplice come questo, lo scope è il sistema di, di, di, di quit. Oppure potremmo pensare che magari questo sistema ha cioè vogliamo un front-end e un back-end. No, il front end è la parte visibile dagli utenti finali cioè per sostenere il quiz invece, invece il back end è tutta la parte di gestione preparazione, reportistica eccetera eccetera allora dividiamo il sistema in più blocchi, in più macro parti e diciamo a quale parte appartiene eh, immaginate il sistema più complesso l'elenco dei requisiti non è un elenco che va da 1 a 6.000 in ordine numerico ma sarà raggruppato per macrofunzioni allora lo scopo l'ambito è in quale capitolo siamo? Senza che avere 6 casi d'uso ne ho 17 no 1700, non li faccio tutti nello stesso diagramma farò 7, 8, 10 diagrammi diversi raggruppati per tema per macrofunzioni quello è l'ambito nel quale si svolge il caso d'uso quindi in questo caso ce n'è uno solo qui se volessimo fare i fini potremmo distinguerne due, front-end che, che contiene questi due casi duri, sostenere il quiz e consultare suggerimenti, e un altro back-end che contiene inserisci domanda, corsi di domanda, valuta qualità, visualizza statistiche e così via, che sono funzionalità di gestione. Oppure separiamo il back-end di gestione da quello di reportistica, allora avremo tre ambiti diversi di fatto è un'organizzazione gerarchica dei requisiti anziché avere un lungo elenco faccio dei blocchi che possono essere una divisione o funzionale come viene scritto adesso o strutturale cioè in sistema informativo in realtà ho due server diversi ho due siti due indirizzi diversi e allora parliamo dell'uno parliamo dell'altro ok? quindi è per come è stata descritta qua per come è definito qua lo scopo è l'ambito funzionale o tecnologico nel quale si svolge questo... non è l'ambito aziendale o, o altre cose. Okay. In caso di sistemi semplici c'è un ambito solo per tutti. I confini del sistema, vi ricordate che a un certo punto dicevamo che bisogna, bisogna avere chiaro che cosa è dentro e che cosa è fuori. Allora, il dentro e fuori mi chiede questo caso d'uso dentro a chi è dentro a quale blocco funzionale è questo è il mio ambito è il mio padre, è il mio contenitore contenitore nel senso del diagramma che mi contiene o del capitolo del documento dei requisiti nel quale è scritta questa funzionalità qui ok um, vabbè, gli altri punti mi sembrano più chiari a meno che non, voi non mi diciate che qualcuno il livello abbiamo detto visto che parliamo di interazione sarà sempre user goal di fatto in quello che facciamo noi intention in context è l'obiettivo cioè adesso non è una regola non ve la voglio dare come regola generale ma intenzione in contesto io lo leggo come obiettivo all'interno di un processo cioè l'obiettivo specifico che cosa voglio fare all'interno di quale processo lo sto facendo, cioè qual è il contesto più generale in cui lo faccio. Partendo, se uno partisse a modellare i casi d'uso, questo se lo perde, non, cioè non sa da dove arriva questo contesto. Se parti dal processo ti risulta più naturale perché il contesto è il processo dal quale hai, hai fatto nascere, hai filiato questo caso d'uso. ok um, poi se vogliamo a, a, a livello di, di terminologia non confondete quando si parla del brief del caso d'uso che sono semplicemente tre righe e quattro di descrizione rispetto allo scenario principale che è invece è la versione per punti no? perché qualcuno va bene sicuramente quella versione dello scenario è più più dettagliata, più specifica. ha no? il brief, qualcuno ha fatto i punti, bene, nel senso che, eh, ci ha pensato di più, ci ha pensato meglio, forse ingannato dal, dal spazio che c'era predisposto nel, nel, nel testo dell'esercizio, ma lì era richiesto invece solamente il brief, come, come prima analisi. ma va bene, cioè, tenetevi solo separati. Um, voglio vedere se non ce l'ho il disegno qua aspettate eh. c'è una figurina molto utile no, vabbè, non, non, non perdo tempo adesso ecco eh, la parte di scenario di successo adesso questa è una presentazione che noi non facciamo quest'anno, che è quella dei, dei diagrammi di sequenza però di fatto, non, quindi non, non andiamo a approfondire questa figura, fa vedere degli, delle frecce che vengono scambiate, in questo caso tra vari attori, quindi non è il nostro caso specifico, perché a noi non interessa se i vari attori tra di loro si parlano, ma ci interessa soprattutto l'ultimo passaggio, gli attori, le informazioni che vengono scambiate col sistema. Adesso noi non usiamo questa rappresentazione per non appesantire ulteriormente, usiamo semplicemente degli elenchi numerati, no? però lo spirito nel quale si scrive... Lo scenario di successo è quello di no, descrivere le interazioni. Ehm, scusate, sul, sul significato dei vari pezzi del template dei casi d'uso ci sono dei dubbi, dei punti non chiari, se no adesso proviamo a svolgerne uno, ma vi ricordate che ci fossero state delle discussioni, dei dubbi? avete piacere rivedere, su queste voci qua, su queste qua, no, o non adesso, allora vi chiedo, come facciamo? quale dovete fare di questi? meglio, quale volete che vi faccio io, gli altri ve li fate poi per divertimento personale? quale? sostenere qui o inserire domanda? non capisco, non sento sostenere qui, sostenere qui. allora Prendiamo il nostro modello che ci dice Use case, dagli il nome. Adesso metto anche una grandezza del carattere umana per voi. Eh, che indecente Pensate, eh. ok poi secondo punto è lo scopo ambito funzionale, il sottosistema funzionale, il sottosito a cui questa funzione il sostenere il quiz appartiene. Quindi possiamo parlare del sistema di sistema di quiz se vogliamo essere più precis precisi le funzionalità di front end, cioè quelle rivolte agli utenti finali. Per inciso, quando fate un'analisi funzionale di questo genere, di qualunque sito, vi accorgete sempre che le funzionalità di front-end sono una minima parte di quelle di back-end. Cioè la fase di gestione è sempre dieci volte più complicata di ciò che gli utenti vedono. davvero. Ok, il punto dopo è il livello che abbiamo detto per noi lo user goal. che descriviamo come l'utente raggiunge il proprio obiettivo. Poi abbiamo l'intention in context. L'intention in context è l'intenzione, cioè l'obiettivo che ha l'utente, quindi quale obiettivo vuole raggiungere, all'interno di quale contesto, di quale processo, di quale diciamo così, attività più ampia, si svolge questo obiettivo. Può essere un obiettivo che di per sé ha senso. Vedo la prisioni del tempo, le vedo, finito lì, non è che ho altro contesto. Sì, il contesto è magari domani voglio andare in gita, invece vengo al poli. Però è un contesto che esula dal sistema informativo, no? si parliamo del contesto del sistema informativo. Quindi in questo caso diciamo che l'utente... vuole diciamo così valutare oh. allora bisogna fare attenzione a scrivere un obiettivo che sia comprensibile dal sistema se io dicessi l'utente vuole valutare la sua preparazione sull'argomento è un po' troppo generico no, questo è il contesto se vogliamo l'obiettivo è che cosa vuole vuole sostenere un test, ci vogliamo per valutare la propria preparazione. Il per valutare la propria preparazione, secondo me è una funzione poco più che estetica, cioè si chiarisce, ci spiega tra persone, capiamo meglio, ma non aggiunge vera informazione, non aggiunge specifiche sul sistema informativo. Non è che il sistema informativo ti fa fare un test per valutare la tua preparazione e te lo fa fare in modo diverso se non è per valutare la tua preparazione. Ti fa un test e basta. In contesto, ok, diamo il contesto. Il contesto non è che serva al sistema, al sistema informativo. Serve a noi che stiamo descrivendo. Quindi ci sembra un po' un confine, ovviamente qui stiamo parlando di descrizioni in pur formali ma a parole, quindi il confine è sempre un po' labile, tra ha senso metterlo o non ha senso metterlo. Ricordiamoci che qui siamo dentro cosa i requisiti funzionali, il requisito funzionale ha senso fin tanto che è verificabile. Quindi non andiamo ad allargarci a descrivere cose che poi alla fine non sono verificabili all'interno del sistema informativo, c'è, non c'è, funziona bene, non funziona bene, funziona nel modo previsto, non funziona nel modo previsto. Quindi questa parte qua la possiamo mettere o non la possiamo mettere perché? ma perché in realtà questo è un caso d'uso che gestisce un intero processo quindi il contesto è se stesso nel caso invece del, del, del backend in cui abbiamo tre casi d'uso diversi che gestiscono un processo unico allora è importante fissare qual è il processo in cui viene attivato questo caso d'uso eh, primary actor ovviamente l'utente e nel glossario, non nel modello dati, perché nel modello dati l'utente non ce l'abbiamo, ma nel glossario dovremo scrivere che l'utente è un utente generico, anonimo, non, non registrato, no? quindi chi qualsiasi utente voglia accedere al sito. Il significato della parola utente, perché la parola utente, come termine generico, è troppo ambiguo, quindi dobbiamo specificare meglio quando scrivo utente che cosa intendo, lo mio ruolo utente, che cos'è? Poi, stakeholder's interest, qual è l'interesse non dell'utente, ma dei proprietari del sistema, qual è l'interesse affinché gli utenti facciano questo? È molto indiretto, eh? Perché io metto a disposizione questo? Perché vorrei che tanti utenti lo facessero? Eh, perché cresce la mia visibilità, perché, perché in realtà è la funzione primaria per cui è nato il tutto. Quindi l'interesse di stakeholder è, diciamo così, crescita della frequentazione del servizio. Questo qua l'abbiamo impostato come servizio offerto al pubblico, poi se dietro ci sono degli entroi pubblicitari o altro, vabbè, però l'interesse è, mi interessa che lo usino in tanti, punto. Mentre magari nel processo, tanto per vedere, nel processo di back-end, di creazione delle domande, c'è un interesse che è quello di avere tante domande, ma non è un interesse primario, l'interesse è avere domande di qualità, valide, per cui, che, il cui contenuto attiri utenti, no? Questa parte di stakeholder interest è facile da scrivere se stiamo parlando di processi di alto livello, così semplici. Se andiamo più, andiamo nel dettaglio sulle cose più diciamo così, operative o amministrative, viene un po' a perdersi qual è l'interesse primario, per cui a volte poi salta no, questa parte qui. Quando è un certo livello in giù, vabbè, fa parte del sistema appunto. Se vuoi che funzioni, devi avere interesse a che funzioni anche questo pezzo. Precondizione. La precondizione è ciò che possiamo dare per scontato, assume, ah, questo significato in inglese, assumere, in italiano non vuol dire niente, eh, dare per scontato sullo stato del sistema nel momento in cui iniziamo. Allora, Nel momento in cui iniziamo questo... Eh, questo caso d'uso che è sostenere il quiz io do per scontato che il database contenga un numero sufficiente di domande ok? se no il sito non lo lancio se no quella funzionalità non la lascio attiva per l'utente non la metto neanche il bottone fai un quiz non lo pubblicizzo non lo metto online finché non ho un numero di domande sufficiente quindi io qua posso dare per scontato che sia così quindi il database contiene un numero sufficiente di domande, numero sufficiente di per sé non è preciso e andrà specificato tra i requisiti non funzionali qual è il numero minimo oppure il numero massimo atteso di domande contenute, è un attributo non funzionale, quante ne ho? Ma se ho messo un numero minimo, l'ho descritto nei requisiti non funzionali, questo numero deve essere raggiunto. Se no, in questo caso duro, non lo considero neanche. Non è che dà errore, è proprio non ci arrivo. Non è attivabile, non è raggiungibile. Eh? Tu assumi, dare per scontato, non è controllare che sia vero. Non è verificare, non verifico che ci sia il numero sufficiente di domande. No, mi hanno detto che ce ne sono sufficienza. Chi mi ha portato qui mi ha detto che è così. Fine. Non vado a verificare. Vabbè, questo qui sono garanzie minime, non, direi che non si applica a questa cosa di questo genere. La garanzia di successo è lo stato del sistema e dell'ambiente se l'obiettivo dell'utente è stato raggiunto. Cioè io che cosa posso dire di sicuro dopo che l'utente ha raggiunto il proprio obiettivo che era quello di compilare i questionari e di farsi valutare? Beh, Di sicuro posso dire che nel mio archivio, nel mio database, ho un'informazione storica in più sui questionari compilati. Eh? Quindi eh, garanzie minime direi che non ce ne sono, ma in questo caso la post-condizione o oh, success oh, guarantees anche post condition a me piace di più chiamarla così ma è uguale perché fa il parallelo con la pre-condition dice che il database contiene informazione storica sul quiz appena concluso completato post condizione è valida nel caso in cui il caso d'uso vada a buon fine eh? C'è scritto qua. Stato del sistema e dell'ambiente se l'obiettivo del primary actor succe ha successo. Quindi se il primary actor a metà del quit si rompe le scatole, se ne va e chiude il computer, allora questa post-condizione non è garantita. È garantita solamente se lui raggiunge il suo obiettivo, io che cosa ho? Che cosa posso dire di certo? Di certo ho, che ho i suoi dati. I suoi dati del suo quit, non della sua persona, ovviamente. E poco altro. A per condizioni e for condizioni sono da inserire quando hanno senso, che non sono campi obbligatori. E poi abbiamo trigger in questo caso non ce n'è, nel senso che è, che è il primary actor stesso che inizia l'attività. Ok? Mentre invece nel caso del correggi domanda ci sarebbe un trigger cioè questo dato viene, atti viene eh, acceso, attivato, lanciato dal fatto che il tutore viene informato che l'esaminatore ha delle obiezioni su una delle sue domande allora no, c'è qualcosa che fa scattare cioè, non è che il tutore si mette di per sé a correggere le domande non... lo fa come attore primario ma lo fa su spinta su stimolo di un grilletto che arriva dall'esaminatore da un evento esterno che fa partire questo che possono essere eventi esterni a questo caso duro ovviamente interno al sistema o a volte esterno al sistema cioè è arrivato un camion e devo scaricarlo eh? quello è quello il trigger che fa partire una serie di attività eh? trigger sono eventi che la cui, il cui verificarsi richiede che vengano svolte certe attività. In questo caso nessuno. Non c'è nulla che a un certo punto richieda alla persona che in questo momento devi fare questo. Devi. Poi, mensaggio scenario. Allora, qui abbiamo il nostro caro elenco puntato. E qui dobbiamo dettagliare le cose che forse abbiamo pensato, po' ci siamo detti informalmente, ciascuno cioè di noi ha in mente su come può funzionare questa operazione qua. Quindi partiamo, le frasi sono tutte del tipo l'utente fa, il sistema fa. No? Quindi l'utente richiede al sistema di compilare un quiz in qualche modo aprirà una voce di un menu farà un bottone del tipo compila il quiz in risposta a questo ping pong eh, ho lanciato la palla nel tuo campo caro sistema adesso tocca a te rispondere il sistema genera un quit partendo dalle domande disponibili, mettiamo l'aggettivo genera casualmente un quit partendo dalle domande disponibili e lo visualizza all'utente. mi viene a dire, predisponendo il, modo, predisponendo il modo che lui possa rispondere. Adesso non lo scrivo perché è ovvio, però chiariamocelo. Non basta visualizzare le domande. Deve darmi poi i campi, i bottoncini da cliccare per dare risposte. Quindi, facciamo... Eh, se sto pensando all'interfaccia in web, sto pensando, visualizzare un form, no? Un modulo in cui lui deve inserire... Ma io però non, può, però non posso scrivere un form, perché altrimenti starei già parlando dell'interfaccia utente. Diciamo permettendogli di inserire le risposte. Possiamo ancora a non impegnarci sul fatto che, una cosa che non abbiamo mai discusso, ho 30 domande, me le fa vedere di botto o me le fa vedere una per volta? Allora, il d'uso è diverso. Se me le fa vedere di botto è così, il sistema genera che in cui partono le domande, l'utente compila le proprie risposte e le invia al sistema. Un form lungo, scrive tutto, il bottone di invio in fondo. Ce lo immaginiamo così. Altrimenti, ma proprio una cosa diversa, sarebbe punto 2, il sistema genera casualmente un quiz. E poi un punto 3 e punto 4 che si ripetono in un loop, che dicono 3, il sistema visualizza la prossima domanda, 4 l'utente risponde a quella domanda. E passa alla successiva. Sarebbe una cosa del tipo, il sistema genera casualmente un quiz, poi 3. Per ciascuna domanda del quiz, 3.1. Il sistema visualizza la domanda permettendo all'utente di inserire la risposta, 3.2, l'utente inserisce la risposta e la conferma. Questo è un altro modo di gestire lo stesso caso d'uso in cui immagino che le domande vengano presentate all'utente una per una. Altrimenti sto immaginando che le domande vengano presentate all'utente tutte insieme. Dipende dal sistema, no? da quante sono le domande, quante sono complesse, quante sono lunghe. Nel caso delle domande uno per una io poi devo chiedermi, sì, ma poi l'utente può tornare indietro se ha sbagliato, può correggere. Nel caso in cui siano tutte insieme fa cosa vuole. Le può, può rispondere in qualunque ordine preferito. È una scelta un più, più pedagogica che non di interfaccia, perché poi l'interfaccia puoi fare in un modo o nell'altro. Poi potrebbe anche essere, forse, in alcuni casi, anche influenzata dall'interfaccia, nel senso che se sono seduto su, sul computer va, è più comodo averle tutte insieme. Se magari dovete tenere qui su un dispositivo più piccolo, allora è più comodo se le vedo una per volta, piuttosto che non dover scrollare, mi perdo, non so più dove sono, su uno schermo piccolo sono scelte da fare, quindi non abbiamo ancora dichiarato qual è la modalità di erogazione. Quindi questa è un'alternativa possibile. Ma sviluppiamo il caso più semplice, no? quello che se faccio vedere insieme, e a questo punto il sistema fornisce la valutazione. delle risposte. E qui finisce il caso d'uso. Poi eventualmente posso avere, un exten delle le extension sono, sono i casi aggiuntivi, in caso di errore o in caso di percorsi, in questo caso ne abbiamo uno molto esplicito, che è quello della visualizzazione dei suggerimenti. Quindi noi abbiamo un'ex extension, abbiamo un punto che è un 4.1, perché a parte il punto 4, la conseguenza del punto 4, che è l'utente eh, richiede di visualizzare i suggerimenti e il sistema visualizza i suggerimenti relativi alle domande alle quali la risposta fornita era errata. Poi altra extension, se vogliamo, potrebbe esserci un un, un 3A No, nel quale, ho pensato al punto 3, l'utente le invia al sistema, magari l'utente si stufa a metà, non lo vuole fare, quindi annulla, l'utente annulla l'operazione, la può fare assolutamente al punto 3, punto 1 non è che lo annulla, non lo fa e basta, punto 2 lo fa il sistema, quindi l'utente non può dire nulla, punto 3 la prossima interazione dell'utente può decidere di annullarlo. La notazione prevede che io usi delle lettere A, B, C per le cose alternative. 3A vuol dire lo faccio invece di A. Uso invece dei sottonumeri 3.1, 2.1, 4.1 quando ho dei sottocasi che dipendono da un caso precedente e quindi le faccio non in alternativa ma in sequenza. Se io avessi scelto di fare una domanda per volta, sarebbe stato un modo più complicato, perché se vai avanti, vai indietro, quindi le varianti nell'extension delle varianti sarebbero state maggiori. Ok? Allora, pensateci, se vi vengono in mente degli altri dubbi, me li fate domani, e se no andiamo avanti.